e ben trovato su Ritmi Batteria oggi sono partito con questa sigla perché voglio portarti a scoprire una grande canzone del grande Van Allen che è Jump penso che tu l'abbia sentita un miliardo di volte immagino ecco mi raccomando come sempre allora qui essendoci diversi groove, alcuni fill, ok, e, imparali, cerca di studiarli come sono scritti, ma come sempre ti consiglio di metterci del tuo, quello che senti suonare in un brano sicuramente è un'interpretazione che in quel caso il musicista, in questo caso il batterista eh, ha dato, è eh, una sua interpretazione personale, quindi è bene studiarlo se si riesce com'è suonato, ma la cosa principale è sempre metterci del proprio, ok? Ecco, credo che questo brano ti sarà molto utile per allenare intanto la tua coordinazione, ma anche per prendere degli spunti, magari di groove, fill, insomma, cose su cui lavorare e su cui studiare. Esprimere se stessi, dare la propria impronta penso che sia quando suoni la cosa più importante. Ecco, magari prossimamente dedicherò un, uno spazio, un video, eh, proprio su questo argomento e, e vediamo un po' che, che cosa salta fuori, anche magari eh, vostre domande. Quindi se avete domande intanto eh, anticipate così abbiamo più materiale poi magari per i prossimi video. Ok? Torniamo al brano di oggi. Allora, intanto, come sempre, ti ricordo che qui sotto trovi il link per scaricare lo spartito completo. Um, Un'introduzione che sicuramente è uh, nell'orecchio di tutti, ok? E un film che uh, all'inizio io pensavo chissà, che cosa stratosferica ha fatto. Molto semplice, ma logicamente il tiro del grande Alex Van Allen. Quello è una cosa eh, eh, inconfondibile. Vi lascio al, alla descrizione, al tutorial. In questo video ti ricordo che troverai eh, le parti principali suonate sulla musica alla fine del tutorial. Buon divertimento e a dopo. Ciao! Eccomi qua. Allora, eh, tre misure senza la nostra batteria. Dopodiché sulla quarta entreremo sulle varie del 4 con il primo stacco e eh, proseguiremo poi con eh, Charleston in 4 e poi il nostro fil prima del gruppo principale. 1 E2 E3 E4 e E2 E3 E4 1 2 3 4 1 Ok, vi faccio rivedere nel dettaglio il nostro fill. 1, 2, 3, 4 e... Allora, il groove della strofa è eh, semplicemente Charleston in ottavi, eh, cassa in ottavi, quindi due ottavi sull'1 e due ottavi sul 3, rullante sul 2 e sul 4. Allora, la cassa eh, in certi punti non usa gli ottavi, ma lavora solo sul quarto. Però, io per facilitare il lavoro, eh, la suono sempre in ottavi, ok? Così capisci. Poi vedi sulla parte comunque è scritta più dettagliatamente. Se vuoi, te la studi eh, come è descritta poi sulla parte 1 e 2 3 e 4 e 1 e 2 3 e 4 e, e, e una misura prima della strofa. Troveremo sul 2 sulle varie del 2 una cassa accompagnata col crash. 1-3-4 e e e e Nella prima parte della nostra strofa il groove eh, non cambia. Nella seconda parte spostiamo l'ostinato eh, sul ride e inizialmente avremo questa divisione, quindi due misure suonate in questo modo. 1-2. 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e successivamente il groove invece diventerà questo qui 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 del ritornello 1 2 3 e 4 e ok eh, passiamo al ritornello solito nostro groove ok eh, sulla prima misura avremo un crash sull'1 e un crash sul 2 quindi un crash insieme a rullante 1 2 3 e 4 Due giri così e poi ripartiamo con la nostra strofa. Trofe e ritornello si ripetono con lo stesso identico groove, ci saranno meno ripetizioni quindi lì segui la parte e che ti indica le ripetizioni esatte da fare. L'unica cosa che cambia è il feel che ti porta al ritornello. Parada. Ok, arriviamo alla parte un po' più incasinata del brano, che è quella dell'assolo. Allora, qui eh, ci sono due parti essenzialmente, una eh, in cui lavoreremo con ostinato su ride e eh, avremo delle combinazioni di cassa e rullante, successivamente invece ci sarà un groove che eh, non sarà sempre lo stesso ma cambierà con vari accenti e vari feel consiglio in questa parte di contare ad ottavi eh, perché così comunque ti aiuti meglio eh, nella coordinazione dei movimenti ok dei colpi che devi suonare e anche delle pause cosa molto importante allora sulla parte troverai il ride che suona esclusivamente con il pedale ok eh, nel brano ci sono dei colpi in più di ride però eh, io inizialmente te li ho segnati così proprio per aiutarti a coordinare i movimenti corretti questo non ti vieta una volta che comunque hai preso confidenza con la parte andare a provare a scoprire tu i colpi che mancano ok? ascoltandoti la canzone e inserendo i colpi mancanti, sono dei colpi di ride quindi non, non ci sono colpi chissà che in più però se vuoi, per curiosità, eh, ascoltatelo bene. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede. 1 e 2 3 e 4 e 1 2 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e, e, e, e Questa è la prima riga della parte del solo. Passiamo alla seconda riga. Nella prima misura troverai dei colpi in sedicesimi, ok? Però sono molto semplici. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 2 e 3 e 4 e 1 2 e 3 e 4 e, e, e, e Ok, questa è la prima parte del solo. Allora, sulla seconda parte invece eh, entreremo con dei groove anche qui troveremo delle variazioni. Logicamente il groove è scritto così perché ci sono degli obbligati, quindi degli accenti obbligati insieme agli altri strumenti che sono necessari. Questo comunque ti consiglio, se non riesci da subito, poco alla volta, magari guardati singolarmente i groove eh, e poi li metti sulla musica. Se hai anche la possibilità di rallentare il brano per suonarci sopra a una velocità più ridotta, logicamente è anche meglio. Vediamone alcuni. Uno, due, tre, quattro... Prima dello stop, un gruppo di terzine e di quarti. Ti scandirò il tempo con il charleston, i quarti, e ti suonerò sopra la terzina per cercare di eh, fartela capire al meglio. Allora, il continua con l'introduzione, come all'inizio. Fill per entrare sul groove e qua andremo con eh, il ritornello, il ritornello che proseguirà, farà 4 o 5 giri e poi si conclude la canzone. Eccoci! Allora, com'è andata? Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. E quello che ti chiedo, come sempre, se vuoi lasciare un bel like, magari lasciare un tuo commento, richiedere un tutorial di una tua canzone preferita, insomma, aspetto i tuoi commenti. Non mi resta come sempre eh, salutarvi e augurarvi come solito un buon groove. Ci vediamo alla prossima settimana. Ciao.